Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Estotec, e Fate da te e oggi vorrei farvi vedere come pulire questa plafoniera, sia esternamente che internamente e fare un mini restauro, essendo che questa andrà installata nell'interno del mio laboratorio. Ragazzi, eh, mi raccomando, prima di metterci in mano, assicuratevi di non usare alcun tipo di prodotto molto acquoso, una pezza leggermente umida, basta e avanza, tipo questa. La bagniamo con un disinfettante e puliamo un pochino tutta la struttura. Io direi, ho iniziato già con il pennello a spennellare un po', ho fatto una breve storia su TikTok, un breve video su TikTok di quanto era sporca questa plafoniera. Ora andremo a pulirla. Prendiamo un po' di disinfettante, sempre meglio disinfettare, lo mettiamo qui sopra così e poi passiamo al panno un po' di all'interno molto semplicemente ecco qui Ragazzi io per comodità andrò a togliere praticamente questi tre Ricordiamoci che questo qui con il fogliettino è il neutro Dopo andremo a ristaurare anche i contatti E me lo farò togliere È possibile che il carcevito non è buono Niente non me li fa togliere Vime, ehm. ok proviamo a così sto togliendo le viti da sopra questi due viti ok andrò a togliere direttamente tutti i circuiti elettrici per il se magari riesco a toglierlo ecco qui Dopo ce l'andremo a installare sopra. Ok, questa parte è tolta. Vediamo la parte di qua che non la vedete, però sta di qua far vedere meglio, niente, non riesco a farvela vedere, ecco qui, è questa parte qui. incollato sopra ah, no perché questo c'è anche la messa a terra giustamente se non ci muoviamo eh sì c'è anche la messa a terra stacchiamo la messa a terra ecco qua come ricordavo infatti stacchiamo anche di qua dopo andremo anche a sistemare questo ambaradam qua che c'è che non va bene che non ce l'ha messa a terra dopo ce l'andremo a inserire non si sa mai c'è una dispersione sulla carcassa ci becchiamo noi la corrente ecco qui anche qui ce l'ha messa a terra a quanto pare ok perfetto anche questa è tolta Andiamo a togliere tutta la parte di elettronica e mettiamola da parte, ecco qui, qua c'è una bella fascettina, lo andiamo a togliere, ecco qua, qua qui abbiamo tutta la parte di elettronica. Ok ragazzi, rimessa la parte di elettronica da parte, possiamo buttarci un po' di disinfettante in più, anche se direi di buttarlo sempre sullo strofinaccio, non si sa mai. Non voglio rimanere molti residui disinfettanti all'interno, quindi non voglio avere problemi. Ecco qua, un bel po' di olio di gomito e si pulisce e torna nuovo. Dopo andremo anche a verniciarlo. Guardate qua, con un po' di disinfettante semplicemente, questi sono anni anni di sporcizia. Oops. Questi sono anni e anni di sporcizie se non secoli di sporcizie. Perché è abbastanza vecchiotta questa plafonina. Se smetto magari di andare a finire con il braccio contro il cavalletto. Ecco qui. Indica anche la fase neutro, i collegamenti, come vanno effettuati. se giusto la non dobbiamo rivenderla o altro voglio solo pulirla un po per avere un minimo di pulizia in laboratorio maggiore solo perché se lo sto prendendo non voglio nulla di te ok Qui. ora finirò di dare gli ultimi ritocchi off camera per non annoiarvi ok raga io ho dato una pulita nel mio migliore ora andiamo a girare la nostra spocca in metallo e andiamo a dare una grattata potete farlo anche con uh, un disco abrasivo, però non è che già un video tanto. in questo modo ora facciamo un'ultima passata con un pannello di minuti e se le scappa di gancio qui infatti ne manca un gancio sono scappato eccolo qui non è scappato adesso allora, ti tolgono mi posso togliere perché non togliere è, come ti tolgono non so come l'ho tolto raga ho tolto un gancio ma non so come boh. vabbè io ce lo rimetto agganciano che vada vale. dovrebbe andare così teoricamente in teoria come si cavolo ascolto non lo so neanche io ok quasi è entrato e di qua che non Mettiamocelo con un po' con il martello. Ok, È entrato. Le mani di sono sempre le migliori. Ok, ora possiamo anche passare alla verniciatura. Ok raga, io mi scuso per lo strofinaccio che sto utilizzando in questo momento, eh, però è l'unico strofinaccio che avevo eh, che non era buono mettiamone un altro qui per evitare di eh, riempire di vernice ovunque mettiamo così lo mettiamo tanto per metterci lo mettiamo ma non è che serva più di tanto ecco qui ora possiamo verniciare agitiamo la bomboletta ok dopo aver uh, agitato per bene la bomboletta possiamo iniziare allora, stendiamo il gancio iniziamo a dare una mano verni di vernice leggera ecco qua non è esagerato gli ridiamo il suo colore originale E girarlo facendo sempre la massima attenzione una spruzzatina anche qui, ecco qui. andate anche dall'altra parte, non fa niente, non preoccupate Cade assolutamente niente. L'importante è far seccare bene la vernice. Ok, estendiamo il gancio questo qui, estendiamo questo altro gancio e vediamo la vernice. Facciamo anche qua. Ecco qui. così dopo evitiamo di ho detto che mi ha Mi raccomando quando fate questi lavori indossate sempre la mascherina. caro con mani ok diamogli una mano di vernice anche così avanti guarda la mano di vernice anche di qua e di qua Non spostare questo pezzo qui sotto andiamo a galvanare l'indice di qua, ma una maniera di l'indice. Ok direi che è uscito perfetto dobbiamo solo metterlo ad asciugare arrivati a questo punto diamo una rapida pulita e poi passiamo al resto ok magari ho un po' esagerato come rivetto ma questo dovrebbe andare bene andiamo a inserirlo mettiamo la nostra rivettatrice e andiamo a stringere procedere con il restauro. Ora passiamo alla parte più importante, la plafoniera quella che è tutta sozzosa qui, quindi andiamo a buttarci un bel po' di disinfettante sopra e poi andiamo a pulirla. Tutti i residui accumulati negli anni, ovviamente questa l'ho pulita più volte, questa plafoniera prima stava all'interno del laboratorio, poi nel laboratorio ce l'ho tolta perché ingombrava troppo spazio, consumava troppo e non mi ci trovava. Purtroppo ora ho bisogno di questa e quindi ho andato a recuperarla. Magari un giorno la, la trasformerò a LED perché no, è un progetto interessante trasformarla a LED. Comunque, dentro è pulitissima è fuori che è sporca infatti ricordavo di averla pulita questa è a chiusura del medico vedo che come la pulisco fuori torna lucida come nuova Lo sapevo io che era fuori che era sporca Una volta installata questa plafoniera ci sarà molta più luce nei video, quindi i video verranno anche di una qualità maggiore. Ok, con la nostra rapida pulizia è tornata nuova, ora andiamo a prendere l'altro pezzo che ho messo ad asciugare e rimontiamo il tutto. Ok, qui bisogna rimontare la messa a terra, così come nell'altro lato e poi bisogna mettere tramite questi fori nella parete. Molto easy. Ragazzi, io vi saluto qui, mi auguro di vedervi presto e di sentirvi presto. Un salutone e un abbraccione. Ciao belli!